Ciao, ciao a tutti. Allora, oggi ci sveli tutti i segreti del metodo Boschi, per esatto. combattere la mediocrità. Oggi è uno spiega tutto, sì. Fantastico. No, sarà molto... <ride> sarà, sarà un piccolo bit, però sì, è un inizio, perché poi non l'ho neanche ancora capito io, eh, quindi ah. sono pieno di dubbi, però intanto quello che ho cercato che ho capito un po' lo condivido. Tutti i metodi sono work in progress eh, e quindi... Esatto. Vai, il palco è tuo. Grazie, grazie. Bene, bene, ciao a tutti e a tutte, benvenuti, cioè grazie a me e a tutti. No, allora, eh, oggi sono particolarmente contento perché dopo 11 anni di frequentazione del freelance camp eh, e ne ho le prove, allego foto, questa è una foto di, eh, risalente al 2011, al primo, diciamo... Alla prima aggregazione di freelance al bocca barranca e volevo dire che appunto io c'ero e quindi niente io sono un grafico sono un progettista grafico mi occupo di identità visiva e web design dal 2000 più o meno ma in particolare sono particolarmente rilevante per oggi perché eh, sono 11 anni che sono freelance e quindi anzi qualcosa di più, però diciamo ufficialmente 11 anni. E quindi eh, io lavorando da freelance, frequentando il freelance camp che mi ha aiutato tanto a crescere e a capire, eh, sto, passo buona parte del mio tempo a pensare a come lavorare meglio, come essere più efficiente e come soprattutto eh, <ride> entrare in questo loop per cui spaccare ti fa acquisire sicurezza per spaccare ulteriormente, mi perdonerete diciamo il giovanilismo di usare la parola spaccare, però diciamo è la cosa più sintetica da scrivere in queste slide dove ho cercato di non cambiare mai la dimensione del font per cui sarà tutto grande così, tutto in regular, noterete questa cosa, adesso ve l'ho già detta comunque è così. Quindi entrando in questo loop la mia idea era sempre quella di eh, cercare di efficientare il processo e soprattutto di evitare le bruciature del freelance, che, come dire, sono inevitabili, sono le bruciature che aiutano a crescere. E oggi utilizzerò molti, diciamo, uh, meme pseudoculturali utilizzando la grande eh, Marina Abramovic. E facciamo, diciamo, una brevissima carrellata di quelle che sono state le bruciature, diciamo, quelle che... <ride> probabilmente abbiamo condiviso in molti, per esempio, la vergogna di essere pagati per un lavoro che ci piace, questa è una cosa che ci ho messo tanto tempo a superare, ora l'ho superata felicemente, diciamo. Eh, affezionarmi alle proposte, per esempio, quindi eh, io poi lavorando nella creatività, affezionarmi alle proposte creative era quasi spontaneo, eh, poi però ci rimane sempre molto male quando le tue proposte vengono scartate, le tue idee vengono in qualche modo modificate e tu vai a pensare che sia un giudizio morale sulla tua persona, invece non è così. Iniziare un progetto senza un accordo eh, né economico e né progettuale, è un'altra delle bruciature da cui sono passato e forse ci siete passati anche voi, ehm, ma soprattutto oggi, vedete lo Zoom, sulla faccia di Marina e sulla bruciatura e avere l'illusione, insomma, che le offerte e i progetti si presentino da soli. Quindi, questo è uno uh, degli aspetti chiave che vorrei toccare oggi perché ho scoperto che non è così e quindi mi sono, diciamo, scervellato. Questo sono proprio uh, un'immagine di me che penso e che ragiono su che cosa posso fare perché quando mandavo uh, le offerte o i progetti, le creatività, come dei PDF a freddo, così via mail, questa è la mia proposta, insomma, non funzionava un granché. E quindi oggi sono qui a condividere con voi uh, lo schema Spiega Tutto, diciamo, valido per tutti i progetti.exe. Quindi vi direi di fare doppio clic su questo <ride> allegato, diciamo, un po' particolare. Andiamola a vedere. Quindi io ho cercato di capire come si sviluppano tutti i miei progetti. Insomma, dopo vent'anni in qualche modo qualcosa l'ho, eh, diciamo, potuta schematizzare. Iniziamo sempre con un contatto. Cioè, ciao, ho visto le tue cose, mi piacerebbe fare qualcosa insieme. Bene. Uh, la fase successiva, che non sempre è stata la successiva, uh, nella, soprattutto nella fase iniziale della, della mia carriera, deve essere l'offerta, ok, quindi l'offerta ormai per me è consolidata questa roba, però ci tenevo a iniziare a condividerla perché eh, sono magari cose che aiutano uh, noi freelance a capire che si può schematizzare e ottimizzare il processo. E nel mio caso c'è la parte poi di creatività, cioè lo, iniziamo a progettare, eh, questa qui è la parte diciamo con più valore aggiunto sicuramente, la creatività. Poi seguita dalla parte di esecuzione ok, avuta l'idea, la strategia e tutto ora bisogna farla e quindi bisogna farla bene con gli strumenti giusti eccetera naturalmente c'è la parte di fatturazione che io ho messo al quinto posto in realtà è, è diciamo disseminata come quel tipo che sparge il sale sul gomito in tutta la parte di, in tutto il flusso di progetto dall'inizio fino alla fine deve essere diciamo, fatta di tanti chicchi di sale e poi c'è la promozione del proprio lavoro e diciamo uno schema più accurato sarebbe questo qui secondo me, quello diciamo ciclico per cui tu entri e hai le stesse fasi che eh, finiscono nella promozione eh, e poi si ritorna a, a lavorare nel contatto, uh, cioè quindi si generano nuovi lavori grazie alla promozione che hai fatto, e quindi bisogna continuare a far girare questa ruota sempre. Ognuna di queste sei voci, a parte la fatturazione che forse è la più semplice, eh, diciamo, eh, però diciamo eh, tutte le altre fasi potrebbero essere oggetto di talk separati. Nel nostro caso oggi parleremo di come presentare un'offerta, diciamo. Ehm... Quindi partiamo da una storia vera, cioè la mia, tratto da una storia vera. Diciamo all'inizio siamo noi, uh, siamo noi, ci conosciamo, abbiamo una faccia abbastanza serena, e... però comunque siamo sulle nostre, siamo determinati e tutto. A un certo punto, dopo che ci siamo conosciuti, scatta la domanda, la domanda cruciale. Mi fai un preventivo? Ecco, la parola preventivo uh, ormai mi fa, diciamo, avere una sorta di sincope. Mm, e, diciamo, la accetto, perché bisogna essere tolleranti in quello che ricevi e eh, conservatori, diciamo, in quello invece che emettiamo noi. Quindi, ok, tu me lo chiedi come preventivo. Io non la penso più come un preventivo, la penso come un'offerta. E se prendo l'esempio del mio gommista, per esempio, lui la risolve abbastanza facilmente. Prende un post-it, ok, un, un treno di gomme ti costa così, un altro treno di gomme ti costa così, poca spiegazione, contrattazione molto rapida, e quindi tu cosa vuoi? E si inizia a montare le gomme. Invece, naturalmente, io ritorno sulle mie lucubrazioni col mio bel cipollone a masticare e a, a lacrimare, come cercare di eh, o presentare bene un'offerta. E alla fine dei conti ho capito che bisogna spiegare tutto, cioè non dare niente per scontato. Eh. Non è, eh, come dire, scontato che un cliente conosca già com'è il mestiere, nel mio caso di grafico, ma in qualunque nostro mestiere. Non sa come lavoriamo, non sa chi siamo, e non sa che cosa gli possiamo offrire, eh, diciamo, davvero. Sa di che cosa voglia lui. Magari boh, un sito veloce, per esempio, oppure, non lo so, un, boh, un logo, poi si vedrà. Quindi eh, ho iniziato a capire che, ci sono diverse fasi eh, nella parte solo di offerta, quindi stiamo lavorando solo su quel settorino lì lassù in alto di offerta, per cui c'è la parte di ascolto, poi c'è la parte in cui noi ci mettiamo a scrivere un'offerta, quindi non il preventivo, ma un'offerta, dopo andremo a vedere perché non è solo un preventivo, ma è un'offerta. Poi c'è la parte di trattativa, che va in qualche modo eh, diciamo, stimolata, agevolata, quindi anche, secondo me, almeno per come la vedo io, come il mio metodo, eh, quindi parlarne, abituarsi a parlare di soldi, abituarsi a parlare di uh, progetto prima di iniziare. Questo fa parte dell'acquisire anche sicurezza, eh? l'ho acquisita co con il tempo, non è una cosa che, diciamo, è nata. Però è una cosa cruciale, che aiuta a togliersi da molti gineprai successivi. E poi la parte di contratto, cioè mettiamo giù per iscritto effettivamente qual è il nostro accordo. Poi, regola numero uno, prendiamo un appuntamento. Cioè, questa cosa è, anche questa l'ho imparata molto col tempo, però è fondamentale. Un appuntamento è un investimento, è qualcosa che ci lega al nostro cliente. E quindi è uno sforzo che facciamo entrambi per venirci incontro. È una sorta di rispetto che ci dimostriamo prendendo un appuntamento. E in questo caso, eh, l'appuntamento proprio ci dà la possibilità di spiegare a voce. Naturalmente si può fare tranquillamente in una call, con la condivisione schermo, eh, si può fare dal vivo, eh, va benissimo, e eh, purtroppo non posso negare che una certa influenza su di me nel presentare le cose, nel fare un pitch a qualcuno, me l'ha data Don Draper eh, della serie Mad Men, che magari qualcuno di voi conosce, e appunto che è diventata famosa non solo per uh, l'alcolismo, l'adulterio e tutte quelle cose lì, ma anche per, eh, perché è ambientato nel mondo della pubblicità e il modo in cui che lui ha di spiegare la creatività e vendere la creatività al cliente e condurre la discussione di un progetto, condurre un progetto a, al suo avanzamento, è eh, diciamo da scuola, insomma da... Ottima, bellissima. Quindi mi ha molto ispirato quindi presentare durante un appuntamento, ma anche strutturare l'offerta. Quindi non è un preventivo come quel post-it che abbiamo visto dal mio gommista, ma strutturare un'offerta. E quindi non solo scrivere le, le, la cifra in fondo, ma raccontare chi sono. Qui si parla soprattutto per i nuovi clienti che non ci conoscono. Quindi non diamo per scontato che loro sappiano chi siamo, che, che, da dove veniamo come ci collochiamo in un progetto quindi in questo caso io racconto chi sono faccio vedere anche rapidamente do, da dove vengo da dove ho lavorato Diciamo come se fosse un LinkedIn mh, veloce veloce e poi soprattutto racconto co, come lavoro Queste, il punto 1 e 2 sono praticamente uguali per tutte le presentazioni quindi il come lavoro, i principi dopo vedremo mh, rapidamente due o tre cose poi iniziamo a parlare del progetto dal punto 3 quindi cosa ho capito che tu mi hai chiesto provo a rimetterlo giù per iscritto, perché magari ci aiuta a capire se siamo sulla stessa pagina. Cosa propongo? Uh, qual è il calendario? Quindi quando lo voglio fare e quanto tempo ci vuole a fare questa roba? E infine l'offerta, quindi proprio le cifre. Io, mh, dopo che ho fatto il corso con Marco Brambilla, che è un altro veterano del freelance camp, eh, sulle stime e i preventivi, non lo so, mi ha ispirato questa cosa di dare tre possibilità, tre possibilità di progetto ma non tre possibilità di qualità. Non è come il dentifricio, che c'è il dentifricio buono, medio e scarso. Sono di fatto tre versioni diverse del progetto. Una versione ricca, con tante cose, una versione meno ricca e una versione, diciamo, ridotta all'osso. Ma la qualità deve essere sempre altissima del progetto. Lato mio, cioè nel senso, per come lavoro io. Bisogna curare i dettagli. Quindi in questo caso vi faccio vedere rapidamente due, tre schemi per cui curare i dettagli della presentazione, curare le slide che per quello, vabbè, io poi lavoro nell'identità visiva, sono di parte, per cui ogni eh, cosa che presentiamo ha anche una componente visiva, anche se non lo vogliamo, quindi non possiamo non comunicare anche visivamente. E quindi eh, in questo caso vi faccio vedere, per esempio, alcune slide, qui non si leggerà niente naturalmente, però per darvi l'idea che voglio raccontare anche come lavoro, quindi che per me è importante l'usabilità eh, e l'estetica arriva alla fine quali sono le figure coinvolte in un progetto, quindi non c'è solamente il grafico da coinvolgere, bisogna lavorare con chi si occupa dei contenuti, dello sviluppo web, del marketing, degli obiettivi di comunicazione e di business. Che cosa stiamo per affrontare, come conduco io i progetti, quindi la parte di creatività seguita da quella di esecuzione, e poi che divergiamo sulle idee, poi convergiamo di nuovo, poi divergiamo di nuovo. Quindi fai capire che sappiamo che cosa stiamo facendo e che li condurremo per mano. Qui rapidamente anche una bozza di eh, calendario, quindi quanto durano le attività e quando si svolgono. Risultati. All'inizio era così, diciamo. A parte, vabbè, qui ho messo anche il droplet, perché immagina adesso fare una roba del genere col il Covid. All'inizio c'era molta incomprensione. Io pensavo che tu avresti fatto, io no, in realtà non mi hai chiesto di fare. Invece poi ho iniziato a capire che presentandole in questo modo eh, eh, ci siamo iniziati a capire e quindi presentandole durante un appuntamento, curando i dettagli, spiegando bene che cosa facciamo. Iniziamo a capirci e quindi alla fine siamo in questa fase che è molto bella di comprensione. Questo non vuol dire che non ci sia un po' di tensione comunque quando c'è il bonifico, quindi questa sensazione un po' di stress rimane, però è molto molto più fluida e quindi possiamo pretendere i bonifici e aspettarceli e fare sì che siano normali. Quindi, riassumendo... Uh, presentiamo le nostre offerte a voce che sia una call o dal vivo non ha importanza raccontiamo come lavoriamo cioè prima di tutto bisogna avere un metodo e poi raccontarlo abbiamocelo, non so se si dica in italiano curiamo quel documento perché sarà inoltrato a non sai neanche chi quindi tu mandi un bel documento deve essere ben firmato, datato ogni pagina deve essere curata perché non sai a chi sarà inoltrato e quando sarà riaperto magari dopo mesi oggi abbiamo visto solo il punto diciamo qui in alto dell'offerta ci sarebbero da approfondire tutti gli altri temi e li approfondirò uh, io adesso sto lavorando a cercare di raccontare questo metodo lo sto un po costruendo si chiama metodo boschi poco pretenzioso voi direte giustamente contro la mediocrità e ho creato un, uh, un url speciale per oggi eh, stavo ero quasi tentato di mettere un qr code però poi ho detto dai vabbè proviamo a scriverlo emma bosci.net slash freelance camp dove troverete alcuni link per restare eventualmente in contatto se vi piace l'idea ho creato una newsletter che si chiama metodo boschi millesimato e ho un'altra newsletter che si chiama Bollettino Boschi, che invece è più eh, diciamo frivola. Diciamo, invece il millesimato è dedicato proprio al metodo Bosci a questo ragionamento che sto cercando di costruire sul lavorare meglio da freelance e anche da creativi, ma anche da freelance, quindi eh, due staffe. Grazie, spero di essere stato nel minutaggio giusto. Scrivetemi perché mi fa piacere sapere che cosa pensate di tutte queste cose che ho detto un po' rapidamente. Grazie Emanuele, se non siete ancora iscritti alla newsletter di, alle newsletter di Emanuele fatelo immediatamente, anche solo per studiare come si fanno delle newsletter veramente belle e, e soprattutto anche come si fanno delle, eh, diciamo, degli onboarding procedure in una newsletter fantastiche usando semplicemente le robe standard che escono fuori dalla scatola di MailChimp. Grazie. Qualcun che endorsement. Sia lo strumento grazie. che usate davvero. Io, eh, Emanuele, è una delle fonti delle mie slide nei corsi di mail marketing e lui lo sa. Grazie, grazie. Grazie di nuovo, tantissimo pensando. Emanuele, e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.